Maestro, mi sembra quasi che lei stia beh, sogghignando, come si dice. Esatto, ma sto proprio sogghignando. E, e perché? Se posso permettermi, eh, ovviamente. Beh, non riesci a capirlo, non è evidente ai tuoi occhi speciali di demonietto? Eh. Oh, oh. No, non proprio. Beh, questo mi fa molto pensare. Talvolta penso che tu stia quasi perdendo la tua natura demonica, Malacoda. Eh, eh, eh, eh, eh, eh. Ma comunque, va bene, te lo spiegherò io. Dunque, è evidente che la mia malcelata soddisfazione è dovuta all'inganno. <ride> Ma la coda, l'inganno, è sempre l'inganno che procura a noi demoni il maggior piacere, perché è da quello che noi nasciamo, no? È quella la nostra più intima natura, di ribaltamento, inganno. Eh, ma certo, questo, questo lo so. Eh, eh, mi scusi, ma, ma quale sarebbe, se posso, eh, in questo caso l'inganno? Eh, caro Malacoda, caro Malacoda. Questo è l'inganno più grande, quello che io ho avviato tanto tempo fa. La tecne. <ride> la tecne. Ma, ma, la... Ma maestro, la, la, la, la, la, tecne, la, la, la tecne, tecnologia, ma la tecnologia è uno strumento molto utile per gli umani. Sì, appunto, infatti, infatti alcune delle loro civiltà passate, nei tempi remoti, sono assolutamente riuscite a tenere questa tecnologia come strumento trovando anche delle sintesi molto interessanti. Ma, eh, ahimè, eh, queste civiltà sono scomparse. <ride> eh, scusi, maestro, ma, ma eh, che co cosa c'è di, di diverso nella civiltà attuale che, che rende questo eh, pericoloso per loro e è buono per noi? Ma non lo vedi? Non lo vedi? <ride> Qui sulla Terra stanno raggiungendo la... Tecnoidolatria, <ride> la tecnoidolatria! Seguendo proprio i principi del nostro inganno originale, lo strumento, quello che dovrebbe essere solo uno strumento, ma la coda, sta diventando un fine. <ride> un mezzo sta diventando un fine. E tu lo sai che cosa succede quando un mezzo si trasforma in un fine? Ah sì, sì, sì, sì questo lo so. Eh, allora, eh, quando uno strumento... Eh, si Trasforma eh, in un fine si perverte la natura della vita e si avvia la spirale di morte esatto, ma bravissimo! E quindi lei sostiene che gli umani stanno trasformando la tec tec tecnologia che dovrebbe essere un, un mezzo, uno strumento, in un fine esatto, certamente. Ma, ma, ma, ma maestro. Ma co come si fa a, a capire qu quando questa trasformazione da mezzo a fine avviene e innesca la spirale della morte? Co come si fa a capire quando? Ma la coda, in un modo molto semplice, dallo sguardo e dal tempo. Dallo sguardo e dal tempo? Sì, esatto, dallo sguardo e dal tempo. Ora te lo spiego con una frase semplicissima, affinché i ruoli strumento, mezzo, fine siano rispettati bisogna che la maggior parte del tempo lo sguardo sia sul fine e non sul mezzo. Mi comprendi? La maggior parte del tempo lo sguardo deve essere sul fine, non sul mezzo. Il mezzo è solo uno strumento per raggiungere il fine. Lo sguardo dovrebbe stare sul fine. Ora, gli umani, quanto tempo passano con il loro sguardo abbassato su quello che è lo strumento in il mezzo, e non sul fine. Quanto tempo passano con il loro sguardo abbassato sullo strumento? <ride> troppo, troppo, troppo. E non verificano se si stanno perdendo dentro lo strumento, se stanno perdendo il loro fine, se stanno cercando finalmente di raggiungerlo, e non perdersi dentro lo strumento. E lo sai una cosa? <ride> Ma questa è meravigliosa. Stiamo addirittura riuscendo a influenzare i loro fini. I loro fini che dovrebbero per natura arrivare dallo, dallo, dallo spirito, che dovrebbero arrivare dallo spirito, invece... Gli giungono attraverso questi strumenti tecnologici. Ah, ah, questa, questa l'ho capita, eh, eh, l'ho capita, purtroppo. Eh, lei intende i, i, i bambini, i bambini. Esatto, bravo Malacoda, proprio i bambini che sono così indifesi, no? Così tenerelli e non vengono più messi in condizione di ascoltare il loro sp... Il loro Il loro sp... Il loro sp, il loro sp Spirito. ma invece ricevono i loro valori non dai genitori, non dalle voci dell'altrove, ma da questi strumenti tecnologici. Sono loro che ispirano i valori ai giovani umani. Lo strumento tecnologico che per sua natura non può dire cose di valore, ma, ma, ma appunto, ma, ma, ma, ma, ma i genitori? <ride> I genitori va la coda! I genitori! Ma se essi stessi sono assuefatti a questi strumenti per la maggior parte, almeno per la maggior parte di loro, stanno lì davanti e non si rendono proprio conto di quando una cosa che dovrebbe essere uno strumento, un mezzo, sta diventando il fine ultimo anche per loro. Vedi Malacoda, tutto dipende dal tempo, dal tempo Malacoda, e quanto tempo ci passano con lo sguardo gli umani su questi attrezzi tecnologici, eh? Quanto tempo? Eh? E vuoi sapere che cosa succede? l'evoluzione di tutto questo, la mia somma idea, la mia somma invenzione, la trasformazione definitiva attraverso la Tecne, la mia più grande, recente invenzione. Cos'è, maestro Tremo, ha ah, l'idea? Fai bene, il metaverso. <ride> Adesso Malacoda, la realtà virtuale tecnologica definitiva. <ride> no, mi spieghi maestro, mi spieghi, non, non lo capisco, me lo spieghi per favore. Ma certo Malacoda, è la mia più grande invenzione, te lo spiego subito, questa è geniale. Allora, tu sai... Che la realtà degli umani, quelli che, quelli, quella che loro credono essere la realtà, non è proprio una realtà, no? Ah sì, sì, questa la so, eh, la, la maia, come dicevano appunto gli, gli indiani antichi, la maia. Esatto, la maia, proprio quello, il velo di maia. La maia fu posta in essere per loro come gioco virtuale proprio gioco virtuale per gli esseri viventi che, che, che sceglievano di giocare per divertirsi, crescere, esplorare e evolvere era un gioco apposito per permettere a loro il processo di conoscenza e crescita ma, ma, ma qui, quindi gli esseri umani in qualche modo sono già immersi in una realtà virtuale esatto e Cioè, lei... E lei, maestra, mi sta dicendo che, che gli alberi, la natura, tutte le cose non, non, non, non, sono, non sono reali. Certo, coda non sono reali, ma, ma c'è un ma. Ah, e cioè? Cioè, che quel velo, il velo di Maya, appunto, fu posto con un intento di, di gioco crescita, per favorire la crescita, l'esplorazione, l'evoluzione e tutto il gioco per gli umani consiste proprio nello svelare, no? nel rompere il velo di maia, nel comprendere la meravigliosa relazione giocosa che c'è tra ciò che sta dietro al velo e il velo stesso. La natura la natura è sì un velo, ma un velo molto sottile, che facilmente mostra la realtà effettiva nascosta dietro. Facilmente la natura aiuta gli umani a raggiungere la leteia. La leteia, lo svelamento, appunto. Eh, a, a, appunto cosa? Appunto, appunto, secondo te il momento che gli umani creano un'altra realtà virtuale in cui andrà a finire, che passeranno la maggior parte del loro tempo. Che cosa succederà? Ah, che dovranno, dovranno rompere due veli. Invece che uno solo sottile sottile. Esatto! E dovendo rompere due veli, la comprensione di chi sono realmente si allontanerà ancora di più da loro. Ah, e, è vero. E arriverà il momento in cui per quanto tempo ci passeranno loro crederanno di essere... di essere proprio il loro... il loro... il loro... Come, come si chiama? Avatar! Avatar! Malacoda! Esatto! Loro crederanno proprio di essere il loro avatar! Passandoci tutto il tempo lì, nel metaverso! Saranno il loro avatar! Senza parlare del, del fatto che poi, essendo quella una realtà creata soprattutto dai nostri inviati, ovviamente sarà fatta a nostra dimensione, cioè straboccante dell'oscurità che tanto ci piace. <ride> e gli umani saranno allontanati ancora di più dal loro dalla conoscenza e dalla crescita perché avranno un velo di più da rompere sempre più lontani e inconsapevoli e pensa che poi là dentro si metteranno a creare altri metaversi, il metaverso del metaverso, il metaverso del metaverso, il metaverso del metaverso, e sarà infinito, allontanati per sempre dalla conoscenza, incastrati nel loro personale metaverso, convinti che quella sia l'unica realtà. Maestro, è, è, è, è incredibile... È come, come una, una cipolla, una cipolla col suo germoglio vivo al centro. Più strati ci sono e più cerchiamo di sfogliarla e se sono tanti strati arrivare, potrebbero arrivare gli umani a pensare che non esiste il germoglio, non c'è. Il germoglio vivo. Esatto! È proprio questo! Bravo, Malacoda! E quando penseranno che non esiste il germoglio vivo, cioè la realtà dietro la realtà, cosa succederà? Depressione, nichilismo, disperazione. In poche parole arriveranno al nostro totale finale materialismo il mio materialismo, convinti che il loro metaverso è l'unica realtà. <ride> più strati virtuali noi aggiungiamo e più gli umani si perderanno e non sapranno più come raggiungere, come l'hai chiamato tu, il germoglio vivo. <ride> Perciò! evviva il metaverso! Metaverso! Metaverso! <ride> eh, no, no, no, no! Aleteia! Aleteia! Il disvelamento! Lasciate che lo strumento rimanga strumento! Non vi perdete là dentro, guardate il fine, alleteia, alleteia, svelare, svelare, svelare!